Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di cavolfiore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 13 minuti circa più il tempo di cottura. Gli ingredienti sono cimette di cavolfiore, uova, pomodoro, acqua, semolino, formaggio spalmabile, prezzemolo, basilico, provola dolce a fette, sale, pepe, pan grattato aromatizzato, noce moscata e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e il parmigiano e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. uniamo un po' sul fondo, mettiamo da parte il parmigiano. Senza lavare il boccale versiamo l'acqua all'interno del boccale, posizioniamo il cestello, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere 15 minuti, 120 gradi, velocità 1. Adesso svuotiamo il boccale dell'acqua. Rimuoviamo il cestello con le cimette che andremo a raffreddare sotto l'acqua fredda e poi riposizioneremo all'interno del boccale. Riposizioniamo il boccale sul bimbi con le cimette di cavolfiore che abbiamo raffreddato sotto l'acqua. Adesso aggiungiamo le uova. semolino, il formaggio spalmabile, il pomodoro, il sale, il pepe, la noce moscata, Parmigiano che avevamo precedentemente tritato, il pangrattato aromatizzato e la provolina a fette. Facciamo frullare per 30 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, adesso formeremo le polpette. Iniziamo a fare le polpette. Prendiamo una parte del composto, lo paniamo col pangrattato aromatizzato, schiacciamo un pochino e le andremo ad adagiare su una teglia rivestita da carta da forno. Proseguiremo così per tutto il resto del composto, una volta completate le polpette le andremo a cuocere a forno preriscaldata a 180 gradi per 20 minuti circa le polpette di cavolfiore sono cotte andiamo a impiattare polpette di cavolfiore grazie e alla prossima ricetta